Intanto, grazie, grazie a tutti per essere con noi. La che eh, è dedicata a eh, chiudere eh, tre giorni di lavori internazionali su un tema che però ci interessa, ci interessa, interessa a tutti: interessa in Trentino, è un punto di investimento che eh, noi, che siamo in fondazione Kessler, stiamo facendo insieme al governo provinciale, all'azienda. Eh, ma soprattutto, è qualcosa che sta. Eh, eh, volando nel mondo. Quindi il tema dell'intelligenza artificiale è interessante, eh, eh, coinvolge, coinvolge facilmente, abbiamo tutti la sensazione che stia succedendo qualcosa e la sensazione che è giusta. Quindi siamo trovati tre giorni eh, con esperti di tre continenti diversi a parlare di qualcosa che eh, è veramente mh, veloce che coinvolgerà sicuramente il futuro di, dei ragazzi e di, diciamo, di chi eh, iniziano nuove professioni, che sono professioni che non sono, sono più separati da steccati, ma hanno bisogno di essere eh, ricche di competenze sia di ambito che eh, eh, della capacità di, non so, so se, se far funzionare i computer, insomma, interagire con delle macchine che, sono de, che ci servono a fare eh, dei task eh, in un modo migliore, in un modo più veloce, in un modo più... Eh, più eh, ricco di prima. Di... Poi ci sono un sacco di eh, problemi che abbiamo in mente, che, ci, eh, eh, no? che stanno tipo saremo sostituiti da queste macchine, perderemo delle capacità eh, fondamentali della nostra, della nostra eh, insomma, caratteristica dell'intelligenza umana, eh, oppure potremmo anche farci domande diverse. Se non lo facciamo noi, lo faranno i cinesi mi, mi, tre anni prima e poi dovremo comprare da loro, compreremo i telefoni i telefoni con dentro l'intelligenza artificiale non sapevo, eh, e non sapevo cosa fanno veramente, ci sono un sacco di, di cose che ci, che ci toccano. Niente ci può toccare più da vicino eh, della medicina della salute, che è la, una delle principali cause, diciamo, eh, cause eh, spese, spese eh, di un qualunque paese, di qualunque organizzazione ed è una cosa importante ci, da, da, dalla nascita, eh, la, qualità de, la qualità della medicina è quella che fa la differenza. Eh, in, in tutte le, insomma, nella storia dell'umanità eh, quindi l'ho fatta un po' lunga però ci sono stati dei momenti in cui abbiamo incontrato delle persone molto interessate, abbiamo avuto delle storie nuove e abbiamo pensato eh, di trovarci qua assieme e raccontare un, eh, alcune delle storie più nuove che abbiamo sentito e, e darvi un'idea di, di quello che abbiamo capito noi e come vogliamo eh, organizzare i prossimi anni di ricerca che potrebbero anche coinvolgere qualcuno, qualcuno dei presenti e, e allora abbiamo, eh, diciamo, eh, partendo, um, partendo semplicemente da, da questo angolo eh, abbiamo un, un, primi, uno dei primi medici che in Italia ha cominciato a, a interessarsi di, avresti detto informatica forse decenni fa no? quindi lui è stato credo che sia stato il primo medico con, una, con, una, con, una, con un con un il con con con eh, dottor T si Ballusi ancora? Ragazzi, sì, sì, sì è no, assolutamente sì Ecco, ehm, quindi prima venendo dall'Istituto Superiore di Sanità e poi come responsabile dell'innovazione dell'ospedale bambino eh, pediatrico bambino Gesù, che è un ospedale che sembra uno dei più grandi ospedali pediatrici del mondo. No? Ma, Europa, dai. Almeno, però d'Europa è, è molto grande e all'interno questa, è all a questa eh, visione di ricerca e contemporaneamente a questa antichità. Insomma, eh, quando Alberto entra, entra il posto di lavoro cambia stato perché non, è stato okay, tutto, tutto, tutto, io, non ho il passaporto ma succede esattamente dove, dove, dove, <ride> è, è, credo che sia pagato appagato anche. <ride> comunque insomma è, è, è questa è una prima storia e qui Alberto ha un sacco di, di, eh, di idee e, e credo che abbiamo un libro in uscita tra poco in cui eh, sì, certo. vedremo, vedremo il suo punto di aggiornamento Invece Fasto Militarì è un italiano che non sta più in Italia da un po' di tempo, no? da quanti tempo sei fuori? Eh, quasi dieci anni Quasi dieci anni, ha un cognome Bolzarino, Militarì, <ride> Che vuol dire un cognome da, da Ricchi però, no? giusto? Military. Eh vabbè, insomma, i miei, i, miei, i, miei, i miei avi sono stati molto efficienti a spendere tutto C'è una Ecco. <ride> e Fausto non è un oh, medico? Tu sei? No, io sono computer scientist, computer faccio ingegneria, ho fatto ingegneria informatica. Eh, adesso lavoro in una delle compagnie più grandi che si occupano di hardware eh, e che fanno super computer. E voi, voi tutti, anche i più giovani, conoscono questa compagnia molto bene. Quindi <ride> ne parleremo fra poco, però non la conoscete per il motivo dell'intelligenza artificiale <ride> in medicina, probabilmente. Eh, sì, infatti Sì, eh, Fino a anni fa avevamo detto voglio la scheda grafica no, più aspetta. grande, no, È di... eh, adesso anche noi lo diciamo per ricerca. Ecco. E, e allora, allora Fausto ci racconta appunto, di cosa sta facendo in, eh, prima negli Stati Uniti e poi adesso di nuovo ritorna in Europa, poi speriamo di collaborare insieme, comunque lui ha raccontato delle cose eh, nuove, ma sono identiche dei progetti che vorremmo fare in, in, in, in Trentino, usando l'apparato di ecografia per esempio, per risoluzione e con noi anche, anche se non è in lista insomma ci dà un grosso contributo un medico trentino che è responsabile della cronicità quindi ha insomma, una visione forse di, di, di, di quella sono le di salute che bene il intorno no? e, e ci porta il, il contributo della, del, del piano perché c'è una specie di grande piano no? dell'azienda sì, in qualche modo rappresento l'istituzione della nostra azienda che cui tutti quanti abbiamo bisogno, però perché se i nostri nonni, le nostre zie, anche noi giovani abbiamo bisogno, vogliamo una cosa solida, stabile, che c'è da ieri, che c'è oggi, che c'è domani, allora il tema è come facciamo a cucire il, la quotidianità, la solidità, la storia con la ricerca e l'innovazione, una cosa che sta lontana, quindi stiamo riflettendo insieme sì. su queste cose. Qui c'è un tema di urgenza, c'è un tema di fare le cose anche in maniera efficiente, senza... No? Ed anche il tema di, di essere curiosi di quello che sta succedendo. Io farei fare partire Alberto che ha um, è, è, è una la presenza che si chiama l'incontro tra i eh, eh, medici sì, però noi non per usiamo, usiamo, promettiamo di non usare gli slides ma li usiamo solo come base ma eh sì, no, è assolutamente insomma. è giusto per avere una chiacchierata quindi tu fai dall'alletto no, forse, ti, sì. forse per il secondo me ricordo dove ho messo il puntatore di <ride> è tanto a poi <ride> dire la prossima come una volta. <ride> va bene Beh, intanto buonasera mi fa sempre piacere venire qui perché <ride> questo è un posto dove c'è un sacco di effervescenza che qualche volta mi manca devo dire soprattutto perché i giovani non sono così interessati come voi ad alcuni ambienti, ad alcune discipline che invece meritano estrema attenzione. Che ci fa un medico come me qui? Ehm, a parte il fatto che, come vi ha detto Cesare, io sono abbastanza eh, mh, dedicato all'esplorazione di nuove cose, un po' perché l'unità si chiama così, l'innovazione, un po' perché mi diverte. Ma perché la scoperta di nuove cose si traduce in soluzioni per i pazienti. È proprio questo il punto, grazie, è proprio questo il punto eh, su cui noi battiamo sempre. Noi vogliamo trovare soluzioni, perché la conferenza sulla riproducibilità dell'intelligenza artificiale ci interessa, perché noi vorremmo che queste cose passino da molta teoria a molta pratica, se non che i medici sono una specie stranissima, perché sono una specie estremamente conservatrice, e sono abituati a fare dei ragionamenti un po' strani, se voi avete una vaga idea di come ragiona il medico, sapete che il medico impara sui libri che chi fuma c'è il tumore del polmone. poi con l'intelligenza artificiale scopre che ci sono altre 40 variabili che probabilmente condizionano la suscettibilità, quindi cambiano, cambia completamente la prospettiva di interpretazione eh, dei eh, fenomeni clinici, perché... Una volta noi facevamo delle ipotesi, che erano ipotesi eh, ispirate dall'osservazione oppure dal medico, dal medico astuto che individuava un problema e provavamo a eh, confermarle con, una, con uno studio clinico. Adesso invece succede tutta un'altra cosa, sono i dati che ci suggeriscono delle ipotesi e i dati imparano, quindi non solo... Eh, ci dicono quello che è già successo ma possono continuare a dirci quello che succederà che è un capovolgimento di fronte che per la logica del medico è complicato mettete in questa miscela anche un altro fattore che noi consideriamo poco noi siamo umani e quindi tendiamo a fare le cose semplici non c'è nulla di più complicato che un corpo umano e un corpo umano malato è una cosa talmente complessa che per tentare di capirci qualche cosa bisogna considerare eh, tecnologie come l'intelligenza artificiale. La semplificazione che noi tendiamo a fare non sarà mai soddisfacente, noi non siamo mai infallibili quando facciamo una diagnosi, abbiamo sempre un margine di errore e invece vorremmo ridurre il più possibile il margine di errore perché i pazienti stiano bene. Bene, detto questo poi il medico dice ok, vediamo un po' che cosa possiamo combinare e la prima cosa a cui si trova a rispondere è devo nutrire questi sistemi che, si, che sono sistemi di intelligenza artificiale con dei dati allora, la cosa clamorosa è che noi siamo seduti su vere miniere d'oro che sono gli ospedali, le agenzie sanitarie che continuamente trattano dati che purtroppo non vengono utilizzati per quello che noi vorremmo questi dati nella maggior parte dei casi sono dati utilizzati per questioni amministrative, quindi poco hanno a che fare con l'uso che ne vorremmo fare noi. Eh, ci sono dispositivi che generano dati, che rimangono dentro la scatola del dispositivo e non vengono neanche utilizzati. Ci sono eh, cartelle cliniche che rimangono dentro la cartella clinica e non vengono mai collegati ad altre eh, basi di dati e così via, perché nessuno ce l'ha mai insegnato. Quindi c'è un primo problema che sta nel fatto che l'architettura che sottostà all'intelligenza artificiale, quindi l'architettura dei dati, dei sistemi sanitari, è un punto debole, su cui sicuramente c'è da lavorare. Paradossalmente, anzi, è più facile analizzare i dati che metterli in ordine. Quindi qui dobbiamo un po' pareggiare i conti. L'altra faccenda è che poi il medico comincia a ragionare e comincia a vedere che le cose cambiano. Eh, tre giorni fa esce questo articolo su una rivista blasonata che è il Journal of Medicine che spiega eh, che cos'è il machine learning a che cosa serve eh, in, in medicina io sono sicuro che se Cesare guarda questa, questo grafico qualcuno che si occupa di data science si mette a ridere perché naturalmente questo è, è machine learning spiegato ai bambini ci sono degli elementi di base che però il medico non ha semplicemente nella formazione del medico gli elementi che riguardano la scienza dei dati non sono previsti, quindi una delle riflessioni che noi cominciamo a fare è eh, dobbiamo cambiare il percorso di formazione del medico perché il medico del futuro avrà altre competenze e questa è sicuramente una di quelle. Il processo è lento, ci vorrà del tempo, ma non c'è dubbio che chi si trova al confine tra diverse discipline e questo a voi giovani capita frequentemente un po' mi in interesso di medicina però vedo anche data science e così via ha un vantaggio sicuro di questo sono, sono certo uno dei sogni che noi inseguiamo è quello di mettere insieme una serie di cose che normalmente sono del tutto scollegate questa è una figura famosa viene ripresa spesso in molte conferenze perché dice di come i dati siano divisi in layer, in strati che normalmente tra di loro non sono integrati quindi la genetica, la genomica sta da una parte la parte della proteomica che sono le proteine prodotte dai geni sta da un'altra parte la, tras la trascrittomica che è il codice che provvede alla trascrizione sta ancora da un'altra parte il microbioma e così via noi ne potremmo aggiungere ancora altri distrati a questa figura ma l'uomo è uno il malato è uno quindi se noi non abbiamo la possibilità di infilare tutte queste cose insieme difficilmente arriveremo a decifrare la complessità di cui vi parlavo prima che vi garantisco ci mette ancora oggi in difficoltà e alcuni medici allargano le braccia e dicono non lo so perché alcune risposte non le abbiamo ancora. Eh, ci sono alcuni casi, brevemente ve li illustro così avete qualche caso pratico su cui riflettere. Uno sicuramente riguarda la cardiologia. Eh, voi sapete che nel corso del tempo eh, sono comparsi sul mercato degli oggetti che eh, non solo rilevano la frequenza cardiaca ma fanno un vero e proprio elettrocardiogramma e questi dispositivi sono niente male perché nel tempo si sono evoluti oggi se voi comprate Apple Watch non solo avete un elettrocardiogramma al polso ma avete anche un algoritmo che sulla base dell'intelligenza artificiale vi dice se avete un'aritmia che non è mica una cosetta da nulla eh? perché una delle cose che può capitare è che il paziente ha un'aritmia temporanea ma nel momento in cui ha i sintomi non ha l'elettrocardiogramma e non fa in tempo ad andare al pronto soccorso se ha un sistema del genere non solo fa la diagnosi ma automaticamente innesca la terapia corretta caso vero, un amico l'anno scorso aveva esattamente questo problema e non sapeva come fare perché non riusciva a trovare la terapia giusta mi ha telefonato e ha detto comprati uno di questi aggeggi per favore così al momento in cui hai i sintomi registri una traccia e la fai vedere al cardiologo felicissimo perché dopo un mese ha cambiato terapia e la mh, sua aritmia è stata curata eh, un altro campo fortissimo ma ve ne parleranno voi gli altri sicuramente sono le immagini abbiamo detto che eh, i sistemi di intelligenza artificiale imparano voi lo sapete che se voi insegnate a un piccione a leggere le radiografie il piccione è bravissimo a, individu a individuare le polmoniti, i noduli tumorali basta dargli da mangiare eh, non è male, eh. che ci facciamo con l'intelligenza artificiale cioè abbiamo già i piccioni, questa potrebbe essere una domanda la verità è che il piccione prima di tutto consuma da mangiare magari sporca, insomma, ha questo tipo di, piccole, di piccoli problemi ma al sistema di intelligenza artificiale si può insegnare molto di più e eh, non solo a riconoscere dei pattern ma anche a decifrarli, come abbiamo detto prima e ridurli a qualcosa che somiglia a quello che c'è davvero dentro il corpo umano perché ricordatevi che l'immagine eh, radiologica un'immagine bidimensionale dove ci sono dei contrasti noi sempre di più ci avviciniamo a immagini che rappresentano in tutto e per tutto quello che c'è davvero dentro il corpo, perfino a livello cellulare, e questo magari senza mettere un ago oppure usare un bisturi, niente del genere. Questo è un campo formidabile. Uh, un altro campo dove si lavora, si lavora moltissimo, è uh, quello del, della nutrizione, eh, perché voi uh, sapete benissimo che nella nutrizione c'è molto business, sicuramente, Molti hanno affrontato con sofferenza diete tremende, magari senza successo, questo succede perché eh, le diete che funzionano sono quelle in cui non si mangia niente, però si comincia a capire che non tutte le diete vanno bene per tutti, perché non c'è solo la componente calorica, ma c'è tutta un'altra serie di componenti, tra cui una veramente importante sono i batteri che albergano nel nostro intestino, un chilo e mezzo di bestie che fanno una differenza totale, quindi ci sono delle situazioni in cui una persona mangia alcuni alimenti e ha dei picchi di glicemia, come se anticipasse il diabete, e altri che con lo stesso alimento invece manco per niente, solo perché hanno una popolazione di batteri che un l'intestino particolare. Questo apre un altro eh, scenario clamoroso che è quello di non solo modulare la nutrizione, ma farne anche un argomento di terapia. Cioè, se noi riusciamo a capire qual è la relazione tra la nutrizione e il nostro microbioma, ne vedremo le belle, e la complessità sta nel fatto che il microbioma è fatto da una quantità di specie diverse che non possiamo amministrare con i metodi tradizionali o con la carta e la matita. Quindi solo con l'intelligenza artificiale possiamo predire quello che succede. L'altro campo dove c'è tantissimo da fare è la predizione degli eventi gravi. Vi dicevo prima, noi abbiamo tantissimi dispositivi, questa è una terapia intensiva. Se voi avete un paziente grave, il paziente è attaccato almeno a 5 dispositivi diversi che monitorano parametri diversi. Beh, nella maggior parte dei casi questi dispositivi non sono neanche connessi a un sistema che raccoglie i dati e quindi ci si sta sforzando di metterli insieme per dire con largo anticipo quando il paziente starà male davvero. Un reparto ospedaliero inglese addirittura ha addirittura arruolato un team che si occupa di integrazione di dati per la Formula 1, cioè nella Formula 1 si cerca nello sport, si cerca di fare queste cose, eh, perfino nel calcio, cioè applicare l'intelligenza artificiale per fare meglio è uno dei temi grandi. Quello che noi adesso proviamo a fare è mettere insieme tutti questi dati per predire quando il paziente avrà bisogno di una cura di emergenza e farla prima. Uh, un altro dei campi uh, particolari è uh, quello dell'analisi dei processi se dai un tap questo è un piccolo video questa è una ripresa fatta con una depth cam che uh, è come la mh, camera di un Kinect praticamente Voi vedete una silhouette di una persona che si lava le mani ok? e non si riconosce, fondamentale perché questo preserva la privacy noi adesso proviamo a fare un esperimento con l'università di Stanford per merito di Cesare che ci ha segnalato questo link, e proviamo a vedere se questo sistema è utile a monitorare il lavaggio delle mani. Voi dite, beh che serve? Fondamentale. Sappiate che il lavaggio delle mani è una delle pratiche probabilmente la più efficace a parità di costo nella prevenzione delle infezioni durante il ricovero del paziente, tant'è che per il monitoraggio c'è una persona che sta lì come un salame, e guarda il medico che si lava le mani avanti e indietro che naturalmente bara qualche volta se voi avete un sistema di questo genere potete riconoscere invece l'intero processo e avete dati ma provate a immaginare di applicare lo stesso sistema a quello che succede in sala operatoria pensate agli errori, alla standardizzazione delle procedure questo è un campo immenso che è ancora totalmente inesplorato e poi um, un'altra cosa con cui finisco Sapete che cos'è questo oggetto? Questo è un defibrillatore. Vi auguro di non usarlo mai, ma dovreste imparare perché è una cosa che potrebbe servire. Il defibrillatore è un aggeggio che in caso di emergenza, in caso di arresto cardiaco, si collega a un paziente e eh, eh, rileva una traccia elettrocardiografica e da solo la interpreta e vi suggerisce se è il caso di fare una defibrillazione con una scarica. Che due anni fa io vado negli Stati Uniti a una delle mie prime conferenze di intelligenza artificiale e medicina, torno gasatissimo, penso che devo cambiare mestiere, perché una volta che uno ascolta una cosa del genere ha questa impressione salgo sul volo di ritorno a metà volo una hostess fa un annuncio che i medici non vorrebbero mai sentire c'è un medico a bordo per favore si recchi nella parte anteriore della cabina, il medico a bordo sono io, salgo e vado a vedere Ma che cosa succede, io sono obbligato perché sono un medico e il giuramento di ipocrate non si può nascondere, non solo noi facciamo anche degli addestramenti periodici su questo, quindi si fa più per quello che succede fuori dall'ospedale che per quello che succede in ospedale, paziente incosciente, senza segni vitali, quindi da rianimare, quindi prendo le, la, la hostess, chiamo l'equipaggio, portiamo a terra da, da una parte e facciamo tutte le manovre di remiazione. Il paziente non ha segni vitali, quindi deve essere defibrillato. Tiriamo fuori il defibrillatore e eseguiamo tutte le manovre. Eravamo in sei, perché con me altre cinque persone dell'equipaggio, l'equipaggio degli aerei sono perfettamente addestrati per fare questo, eh, mi aiutano a fare tutte le manovre, inclusa la defibrillazione, e il dispositivo scarica per tre volte, il paziente muore, non ce la fa, quindi in mezzo all'oceano con il pilota che ogni tanto veniva a noi e diceva ma che facciamo, dobbiamo atterrare e prima di tre ore, io non riesco ad arrivare da nessuna parte, è noi che cercavamo di rianimare il paziente finché non c'è più niente da fare, e a chi tocca poi parlare con i familiari, perché questo era un signore che tornava in Italia per passare le feste di Natale, tocca al medico, quindi parla con i familiari di questo povero signore, spiega che cosa è successo e cerca di stabilire un rapporto umano, insomma, su, per, per fargli, far capire loro che cosa è successo, ma anche per dare un po' di sostegno, perché questa è una cosa che è impagabile. Questa, questo episodio mi ha colpito particolarmente perché è capitato proprio dopo un evento che era sull'intelligenza artificiale e ha comportato l'uso di un dispositivo che non sarebbe servito a niente senza la cooperazione di un gruppo addestrato, come l'equipaggio e me, sarebbe servito a un tubo. Quindi, la ragione umana, evidentemente, serve ancora a qualcosa, ma soprattutto eh, la macchina e gli algoritmi. Mi sembra che difficilmente potranno rimpiazzare quello che il medico può fare con il paziente e raccontargli qualche cosa che serve per il sostegno emotivo in una situazione come questa. Ecco, questa era la prima anticipazione, poi ce ne abbiamo altre. Grazie. Come, come avete capito, okay. okay. capito? Alberto è abituato a contare storie, eh, eh, eh, che poi questa storia qui, in realtà, Potrebbe, uno potrebbe anche immaginarsi il defibrillatore no? che fa quasi tutto da solo che, o aiuta le persone con meno capacità. No? Pure Come, no? pure... Anzi, cioè si comincia a pensare a dispositivi che vengono automaticamente trasportati, teletrasportati con un drone, per esempio, che può capitare in caso di emergenza di non avere a disposizione il defibrillatore e ora che lo trovate, insomma, questa può essere una soluzione. Mm. E ci sono livelli diversi di automazione che si cominciano a immaginare. Ce ne sono di altre storie, ma ve le racconto dopo. Eh, io, io provo a, a posizionare, a fare un po' di, di, di percorso su questa, in questa direzione. Eh, quando parliamo di macchine che apprendono, no? improvvisamente diciamo che no, come fanno a prendere una, è una, una caratteristica umana. In realtà eh, la, costruire eh, funzioni che dipendono dall'ambiente eh, dall di reazione, di risposta, di ottimizzazione della propria sopravvivenza è una proprietà di eh, organismi elementari. Quindi proprio le cellule più elementari sanno spostarsi in una direzione, sanno riconoscere risorse eh, diciamo, e i pericoli. E quindi è un, il concetto generalmente è quello che tu prendi le esperienze e le metti da qualche parte, no? le sintetizzi. Eh, magari non proprio in un processo chimico, è un processo eh, che è tal meccanico. Però quello che succede è in realtà, è quello che inter ci interessa, è che sono attività che sono e sono composte, sono composte da tanti moduli, alcune cose hanno a che fare con la vista, con la capacità di eh, identificare oggetti, di mettere assieme le loro funzioni, la loro, la loro fisica, e quindi in ogni caso, in tutta questa storia, e anche nella, penso, nella presentazione di Fast che vedremo tra un attimo, c'è questa idea di si parte dai dati, quindi questo è il momento di cambiamento, cioè, vediamo e associamo esempi la mamma che indica al bambino che diciamo, insegna sia la capacità di osservare, indicare che comincia a, a, a ad accostare i eh, nomi e generalizzare oppure il papà che eh, sostiene il bambino che magari può anche cascare, no? se casca poi avrà un feedback ancora più potente, però eh, comunque sicuramente misura il suo spostamento da un, da un equilibrio e poi piano piano raggiunge. Quindi questa capacità di avere delle azioni e poi prendere decisioni che si basano sui nostri errori. Questa è un po' la chiave di queste macchine, sono un po' di matematica, ma dentro hanno questa capacità di eh, usare gli esempi, e saper integrare. Quindi, e l'altra cosa è che nella realtà, come nella pratica di un medico, si tratta di, mm, di un processo continuo, no? quindi un giovane medico che vede poche cose, poi ne vede sempre di più, poi magari si dimentica quella che ha visto all'inizio, eh, diventano specialista di un settore, poi torna a essere generalista. No? Queste sono le decisioni che chi costruisce queste macchine deve cominciare a completare. E, e, e la cosa interessante è che noi siamo costruiti. Anche noi per, insomma, per elaborare informazioni molto complicate, su questa in una un situazione un po' estrema, no? questa, questa idea di, delle cose che servono, no? perché noi ci pensiamo all'idea della, diciamo, della predizione a lungo termine, di, di diciamo una, no, un, non so, un foglio Excel che improvvisamente si colonna insieme, no, noi, ci interessano no? le soluzioni, per questo ci, in cui tu devi eh, reagire immediatamente, tu devi prepararti al prossimo momento, questa, in questo momento no, nella, diciamo, le automobili che ci porteranno a casa eh, nel commuting, eh, risolvendo il problema di essere sempre attenti, insomma anche per quelli che ci permettono un sacco di tempo, sono interessanti per questo. Quindi è il momento di decidere, è il momento in cui stai facendo qualcosa che è complicata e la puoi fare tenendo conto di più, più cose. E la cosa interessante è che eh, il fatto che i dati nella nostra vita siano diventati digitali, no, anche se sembrano analogici, sono tutti digitali, è, è a 60 anni, quindi c'è qualcosa che è cambiato molto però noi siamo, noi siamo proprio capaci quindi ci possiamo immaginare un ambiente in cui insomma come questi che, che tentano in maniera del di attraversare questo casino no? eh, ci possiamo immaginare di poter tutto sommato sopravvivere in un ambiente con molti stimoli probabilmente dopo ci vuole un po' di calma dopo il weekend e quindi eh, quando parliamo di, di intelligenza artificiale eh, eh, diciamo, ci sono un sacco di, di sfide di eh, queste, queste idee di avere macchine che insomma, almeno in parte imparano da quello che vedono, eh? non sono esplicitamente programmate, prevalentemente, prevalentemente tu gli dai una, diciamo, gli dai una struttura, no? e dici devi guardare immagini, ecco. però delle immagini capiranno loro quelle che sono le parti importanti. E questi, eh, soprattutto per quello che riguarda la radiologia, la, la, eh, la capacità di, di trovare elementi e poi di, di caratterizzarli, questa è una delle cose più interessanti che si possono fare. Alcune cose abbiamo iniziato a fare in neurocologia pediatrica, insieme con il bambino Gesù, in un caso molto complicato, ne faremo anche altre, e questo è un po' il tema, del, è stato il tema di questi giorni, quindi l'idea di concentrare eh, l'attenzione su cosa si può fare quando arrivano tanti dati e si vuole fare medicina predittiva. E non, non vi racconto quasi niente di quello che succede, sono due anni che la, il mondo è un po' cambiato, cioè, questo, eh, e, e, e, la prevenzione del melanoma, tra l'altro la Polizia di Trento è uno dei posti dove si fa meglio al mondo, c'è una, una scuola di, eh, di riferimento, di supervisione, di... di eh, insomma, eh, poi parlo anche per esperienze personali, insomma si, si va, eh, um, vai da super esperti, persone che vedono una, una cosa tipica, ci ah, sono quelli che hanno, sono come io hanno mille, mille macchie, poi c'è quella che devi contenere sotto controllo e come in questa figura ha delle caratteristiche che, che il medico si, ha abbastanza imparato da, dagli altri eh, e della sua esperienza, cioè di avere un, una colorazione irregolare, un bordo particolarmente irregolare, soprattutto di crescere rapidamente, quindi anche la vedo prima e poi si muove. La cosa interessante è che due anni fa c'è questo articolo eh, di, di Stanford e questo lavoro si è dimostrato adestando dapprima su immagini normali, cioè tratte da internet, tratte dalla vita di tutti i giorni, poi specializzate e poi confrontate con, con, con le etichette degli specialisti, non ha imparato a dire buono o cattivo, bianco o nero, ha imparato a riconoscere qualunque lesione della pelle. Cioè, questa è la cosa interessante e più a volte è un poco un, un paradosso, no? Mi metto in una situazione più completa, vedo tutti i lati della situazione e adesso un punto aumento la capacità di decidere. E questo è un lavoro che ha, ha fatto saltare parere a tutti, perché è la prima volta per cui se ti confrontavi con degli, dei metodi diciamo, dei, dei poco esperti o dei medici di base, la macchina funziona meglio e funziona quasi meglio quasi quanto il pane di esperti migliori migliori dati al mondo eh, con un sacco di, di, di attenzione ecco. e, e, quindi, e, e poi riesce anche a dare delle stime percentuali ma non è che questo salva la vita la gente come la nome questo vuol dire eh, e, e tra l'altro hanno anche imparato a degradare un po' la quantità dell'immagine quindi avere delle immagini eh, fatte con l'apparato principale ma anche con, delle, con una macchina fotografica e si dimostra che ne, Fausto ne parlerà tra poco, che sono delle tecniche di transfer learning per cui riusciamo a spostarci da una situazione diciamo, di eh, risorse molto costose o molto precise, eh, più facilitate e in altre più, più, più complicate. Ecco, questo è un mondo che sta volando, questo mondo, questa è una, una, una raccolta di articoli eh, di, che nasce da un, un congresso di pochi, diciamo, poco più di un anno fa che si è in California, qui abbiamo partecipato anche noi della Fondazione Chiesa, c'era un, un collega che, Valerio, che era con me, era, è, stato è stato veramente incredibile, e tra l'altro c'è anche un nostro articolo su questa collezione, comunque quello che volevo dirvi è che si inizia a pensare di fare strumenti per i chirurghi, cioè si immagina di poter dare una informazione in tempo reale a un chirurgo per prendere una decisione, quindi non solo la diagnostica, poi se riuscite a leggere, non lo so, ci sono un sacco di... Eh, dubbi, no? ci sono un sacco di cose che sono successe, per questo è il titolo di questa presentazione di oggi. Cioè, ci sono un po' di falsi miti, non è che il medico va via e arriva a macchina e sia a un posto. Anche se il primo di aprile è uscito questo, questo annuncio di un ospedale americano dove eh, tutti i radiologi sono stati sostituiti da macchine eh, del dal 2020, di eh, di <ride> però sono un sacco di gente che fino a a luna, eh, si è arrabbiata moltissimo, sapete che nel mondo anglosassone c'è la regola che se fai un piste aprile è fatto veramente bene, poi da luna in poi lo devi dire. E quindi, quindi con il suo storico è, è successo di tutto. Ecco. E comunque la storia è che ci sono tantissime cose che si possono fare, anche per, soprattutto per esempio chiedendosi se eh, in un reparto, in malattie acute per esempio, quali sono le chance in cui, per poter intervenire. Ecco, questa, o Insomma, i rischi a lungo termine, moltissimo lavoro è stato fatto per il fondo della retina, dove hanno cominciato a caratterizzare il glaucoma e poi hanno trovato, si comincia a trovare delle associazioni. Quindi, tutto quello che è la struttura dei vasi della retina poi comincia a essere liberato, liberatrice di, di altre patologie. Questo è stato il tema del nostro congresso, che si è svolto, diciamo, come immaginate, a pochi metri da qua. Le abbiamo viste cose molto interessanti, allora, eh, abbiamo parlato anche di, diciamo, della, della, di metodi per accelerare la ricerca in agricoltura, eh, abbiamo parlato di farmaci, abbiamo parlato di una cosa incredibile, di, eh, di un, una storia che eh, diciamo, andrà sui giornali dopodomani con una copertina di science però non siamo il nostro amico mm -hmm. ci ha chiesto insomma, di non no. fare la foto ma non mi sto tenendo le mani e comunque eh, no. se avete sentito la storia dei ge due gemelli, degli astronauti gemelli sulla stazione mm -hmm. spaziale è rimasto, volo, è rimasto in volo per quasi un anno eh, una, una, un astronauta che tra l'altro tra poco diventerà, probabilmente diventerà un senatore che è un possibile politico eh, americano speriamo che sia illuminato sì il fratello è rimasto a terra, erano proprio gemelli, gemelli, gemelli, gemelli monozigoti e, e erano tutti, tra due astronauti, quindi negli ultimi anni hanno vissuto una vita abbastanza simile uno è stato sulla terra, l'altro no e, e le domande che si sono fatte sono state eh, cosa succede quando cominciamo a volare per tanto tempo cosa succede se vogliamo impostare una missione per Marte e, e ci sono, sono, sono delle novità sono, sono, effettivamente ci sono stati dei cambiamenti abbastanza reversibili e alcuni, e è chiaro che fare anche quelle funzioni, anche quelle, anche memorie, insomma e, però non si capisce bene se la, la, lo, so, lo stress di, di atterrare di atterrare sulla terra, sulla terra, è anche meglio avere questo tipo di reazioni e poi, poi passa, come abbiamo visto di, insomma, di cosa ho tentato ecco. e insomma sarebbe bello, se sei più, più bravi, in poter eh, velocizzare ecco, quindi facciamo un tentativo e, e quindi chiediamo a Fausto di, di raccontarci eh, un po' di, diciamo, di esempi di macchine che sta costruendo eh, diciamo in una situazione un po' privilegiata tu, tu, cioè lui, qualunque videogiocatore del mondo ha detto invidia invidia allora, ma, tanto grazie di essere venuti eh, eh, per quanto riguarda eh, queste slide sono un po' in inglese perché le abbiamo un po' utilizzate durante la conferenza che essendo internazionale con persone da di tre diversi continenti abbiamo dovuto fare completamente in inglese però tenterò di guidarvi quanto più possibile e comunque salteremo qualche slide perché stiamo un po' improvvisando come avete capito però finora nel, nel nostro intervento e negli interventi degli altri partecipanti eh, il professor Tozzi e Cesare eh, io non riesco a pronunciare il tuo opinione. Cioè, pur va <ride> <ride> <Con la masaniello, ride> <con> la... <ride> benissimo eh, eh, praticamente abbiamo, visto, abbiamo sentito parlare tanto di eh, dati del fatto che algoritmi e computer possono imparare dei dati e applicazioni e anche, anche il professor Fazio ha parlato di applicazioni però eh, questo largo raggio di applicazioni eh, è davvero tocca tutto eh, fondamentalmente eh, healthcare specialmente quindi la medicina, specialmente negli Stati Uniti eh, perché noi qui stiamo abbastanza bene però negli Stati Uniti è un business quindi si tenta di, di, eh, di ridurre eh, la spesa eh, di ridurre il tempo che le persone che i dottori devono utilizzare necessariamente per fare certe cose e questa cosa in effetti aiuta anche il paziente non solo, mh, non solo coloro che fanno business su per il semplice motivo che eh, avere macchine che imparano dei dati e che fanno delle... <coughs> che danno dei risultati precisi e ripetibili, eh, ti dà la possibilità di evitare errori o di ridurre gli errori, o sapere cosa uno si aspetta. La famosa seconda opinione eh, nel futuro non sarà più necessaria perché le opinioni saranno 100% ci avrà 100 diversi eh, algoritmi trainati in maniera diversa che utilizzano reti neurali diverse con diverse capacità di percezione che tutti insieme farà, potranno fare l'interpretazione di un'immagine radiologica o di un, di un volume, di una CT, un MRI eh, un'immagine un a ultrasuoni e, dare, eh, e vedere qual è il consenso di questi 100 metodi che sono tutti più o meno buoni hanno il 99.9% di capacità di riconoscimento, magari non hanno quello 0.1% che eh, li renderebbe perfetti, la perfezione non esisterà mai, quindi io credo nei metodi che vanno così a consenso. Quindi mh, eh, questa presentazione, che voi conoscete sicuramente il video, ma poi ne parliamo dopo, eh, in questi ultimi anni siamo, abbiamo visto un'esplosione di metodi e eh, sistemi per prendere questi dati, milioni di gigabyte, cioè migliaia di gigabyte, di dati eh, che sono stati doviziosamente annotati da qualcuno in maniera manuale spesso semi-automatica o insomma eh, in maniera super precisa o in maniera più o meno precisa, Questi sono diversi tipologie di dati che possiamo avere, eh, completamente super, eh, super, eh, supervisionati eh, oppure con, diciamo con un weak supervision che vuol dire che insomma, magari è stato tracciato una bounding box un, o una eh, un eh, labeling un'etichettatura eh, un po' approssimata eh, però da, negli, ultimi, negli ultimi anni a partire da eh, questo è il punto vista, no? Cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, cioè, sì. a partire da questi metodi che sono le reti convoluzionali le reti convoluzionali eh, diciamo attorno al 2012 eh, questi metodi sono evoluti eh, sempre di più eh, per, per comprendere modelli sempre più complicati Ehm, che richiedono più potenza computazionale, ma allo stesso tempo danno i risultati migliori. Per esempio, nel passato, se uno aveva un video, eh, questo video veniva interpretato immagine per immagine, fotogramma per fotogramma, senza veramente mettere in relazione molto tra i fotogrammi. Eh, invece, adesso, con il Recurrent Neural Network, è possibile eh, avere, integrare la dimensione temporale dentro l'interpretazione, quindi magari nel caso di un'ecocardiografia che è lo studio del, del cuore praticamente attraverso eh, ultrasoni che vengono acquisiti intorno a 60 fotogrammi al secondo 30-60 fotogrammi al secondo diventa molto più preciso perché tutta la sequenza viene vista tutta insieme il eh, generale di maversaria neural network questa è eh, quando le cose sono iniziate a diventare ancora più interessanti perché si scopre che le reti neurali se uno gli dà abbastanza dati sono in grado di sintetizzare dati nuovi che non sono mai stati visti per cui eh, praticamente possiamo aumentare la grandezza dei nostri dataset eh, utilizzando dati che non sono mai stati annotati, tantomeno acquisiti quindi non c'è stata nessuna spesa per averli eh, semplicemente questo, questo, questi metodi hanno girato e hanno generato migliaia, centinaia di migliaia, milioni di immagini che sono tutte diverse e appartengono più o meno allo stesso dominio dei dati medici a cui siamo abituati. Eh, persone più maliziose hanno proposto, più maliziose in realtà queste cose vanno affrontate perché non ci devono essere elefanti in del room. persone più maliziose hanno utilizzato eh, questi metodi per sintetizzare immagini dal, di persone che in realtà non esistono, eh, per, eh, eh, che, mh, oppure addirittura eh, partire dall'immagine di una, o partire da una soundtrack di una certa cosa che una persona dice per esempio un messaggio politico molto estremista e eh, fare un video dove si vede una, una persona molto nota per esempio eh, ripetere quel messaggio con le labbra che si muovono in sincronizzazione in una maniera indistinguibile, quindi si possono creare nuovi video questo è più computer vision che medical ovviamente, ma nuovi video che effettivamente non sono mai stati eh, catturati, eh, che portano contenuti che non, sono mai stati, non, non si sono mai verificati. E ovviamente in queste tecnologie da un certo punto abbiamo una certa capacità, dall'altro punto di vista ci sono dei pericoli e delle cose che bisogna fare. Fortunatamente l'intelligenza artificiale è in grado di capire quali di questi video sono in effetti falsi, senza... Una, e sono indistinguibili dagli umani però ci sono dei pattern nascosti, invisibili alle persone che, sono, eh, che si potrebbero scoprire, linea di principio quantomeno il eh, learning eh, quando non si sa cosa che pesci prendere eh, però si riesce a simulare molto bene il, un particolare sistema eh, si può creare un, un, tipo una, un sistema in cui per esempio il robot si muove in uno spazio, si potrebbe simulare e, fare, e dare una reward, una ricompensa al robot simulato che riesce ad arrivare al goal, a ottenere quello che dovrebbe fare e invece dare una penalità alle simulazioni dove il robot non è stato in grado di, di raggiungere il proprio obiettivo. In questa maniera praticamente viene dato questo segnale di rinforzo come si fa il piccione a livello di cibo per capire quali, quali radiografie sono buone e quali sono cattive? Per una maniera, oh scusa, quali radiografie sono di una persona malata e quali radiografie sono di una persona sana, e alla stessa maniera, in maniera simulata, si può trainare, si può, si può addestrare un piccione virtuale che ha una rete neurale virtuale, simulata, computazionale di questo genere. Ovviamente c'è nuova ricerca che viene fatta ogni giorno. Allora, la cosa che mi premeva dire perché vedo che ci sono tante persone giovani che magari stanno studiando, che vogliono studiare, è um, praticamente tutto questo è iniziato quando una persona, uno che faceva il master, bello tranquillo, stava facendo la sua tesi di master, credo, eh, Alex, Alex Krizniewski, sono i cognomi, oggi proprio non ce la facciamo. <ride> Comunque, Alex ha fatto Alex Net. Che è stato il primo attempt, il primo tentativo di fare una rete neurale artificiale che potesse effettivamente, essere, potesse effettivamente girare in un tempo minore di 20 anni di tempo computazionale, nel tempo necessario a scrivere una tesi probabilmente, e ha dimostrato queste, queste performance incredibili sul dataset di ImageNet, che aveva mille classi. Vabbè. Eh, però, praticamente, una persona che faceva la propria tesi di master ha cambiato il corso probabilmente della storia della computazione. Ora, di lui non so bene cosa sia successo, non l'ho più visto né sentito, cioè non l'ho sentito molto, però comunque ha dato un certo punto di vista di via tutto questo e la vedo È quella ovviamente la, ha dovuto usare una delle nostre schede grafiche piuttosto vecchionta per riuscirci, perché la computazione non vale. è Quindi, io volerò attraverso le slide adesso perché mangerò tanto il mio tempo però mh, eh, oggigiorno tanti dati più o meno organizzati tante applicazioni però ci sono dei problemi nel momento in cui vogliamo prendere il sistema di intelligenza artificiale e metterlo a funzionare nella clinica da, eh, magari non funziona nel senso che tutto quello che abbiamo visto durante il training e durante l'addestramento a rete rurale a livello di performance eh, ne abbiamo solo una parte riusciamo semplicemente a, a catturarne una parte perché perché le macchine cambiano eh, i eh, Siemens fa delle macchine di un certo tipo Gina fa un altro tipo Philips fa un altro tipo e quindi nel momento in cui le macchine cambiano anche i dati hanno un certo cambiamento per esempio e quindi quando si tratta di interpretare il computer ha una certa confusione perché dati di quel tipo non ne sono stati visti e quindi praticamente bisogna, scusate, eh, bisogna eh, fare de delle strategie in cui sia in grado di annotare più dati ovvero avere degli esperti che sono in grado di capire cosa c'è nei dati, fare, tracciare per esempio le regioni di interesse e continuare a fare un nuovo training per raffinare il modello oppure fare collaborazioni tra diversi ospedali come potrebbe essere per esempio tutti gli ospedali italiani potrebbero collaborare in cui però bisogna stare attenti alla privacy come si diceva anche prima con i dati della DEPTH della Kinect Software, poi creare una Human Machine Synergy cioè, il radiologo non, non può pensare di, essere, di, di, aver, di dover aver paura dei metodi automatici che, che poi alla fine funzionano pure male, piuttosto prendiamo i radiologi e diamo un'interfaccia dove con due clic hanno, hanno fatto il lavoro di un'ora e quindi in tre minuti hanno fatto il lavoro di un'ora ed è molto meglio probabilmente per tutti perché l'occhio umano o l'intelligenza umana sarà sempre maggiore e software infrastructure ovviamente è una questione che riguarda i computer scientist di dover mettere in piedi delle, delle, dei sistemi software che siano in grado di essere riproducibili che siano in grado di essere sicuri, che non abbiano bug ma soprattutto standardizzati standardizzati ma aperti alla ricerca e flessibili e quindi abbiamo questi due competing goals questi due problemi che, sì, che competono tra di loro Per quanto riguarda Expert Data Notation ovviamente annotare eh, notare un tumore al cervello è un pochino diverso da notare un cagnolino nelle immagini quindi ci serve un esperto che spende il proprio tempo eh, a NVIDIA in questo momento stiamo facendo ricerca eh, stiamo tentando di, di dare la possibilità alle persone di piazzare 6 click e dopo aver piazzato sei clic avere una notazione di, di, un, di, una, di un organo che loro possono eh, modificare e quindi rendere migliore manualmente molto velocemente e quindi avere un nuovo training del modello e rifare questa cosa di nuovo da capo. quindi rifare praticamente una specie di ciclo in cui il modello magari non va tanto bene lo si usa per ottenere una prima, una prima, eh, una prima segmentazione in questo caso si chiama cioè avere tutta questa regione che è il fegato eh, e poi si riaffina un attimo a mano si ritrena, si riaddestra e si, si continua diciamo, un cerchio questo forse dovrebbe partire saluto. no, Anche okay, anche partito, partito e questo è effettivamente questo stesso sistema che viene fatto in questa specie di video vedo che sia una gif alla fine eh, ci cliccano su sei, sei punti che, eh, vicino al left ventico del cuore questo è il cuore in MREAE eh, eh, DCT, no, allora non posso più, non posso più accusare il jet lag perché ormai sono ancora una settimane, però è ok. vero, sì, beh. Anche perché è bella di risoluzione sulla, nella parte depth quindi questo non l'avrebbe dovuto dire, che non ci sono parti belle, eh, cianchi E con quello schema dei colori. Comunque, cioè, eh, sono contento che ci siamo arrivati con un consenso cos'era. Eh, e quindi praticamente abbiamo una, una buona, una migliore annotazione di questi dati. A eh, farlo manualmente servono ore, e cioè farlo in maniera assistita quando il modello si, si è già un po' svegliato, diciamo un po' rintrainato, ci si mette poco, all'interno di un minuto, contro le 10 minuti. Eh, ok. Uh, Multi-institution collaboration, collaboration ovvero quando abbiamo diversi ospedali e vogliamo collaborare tra di loro, ovviamente non si possono scambiare i dati liberamente, è complicato anche perché i dati costano, eh? anche se uno lo volesse fare rimane la cosa economica di dire io ho pagato centinaia di migliaia di euro per avere questi dati annotati, adesso arrivo, no, cioè non è nemmeno un problema di privacy sinceramente, è più un problema di soldi. Il mondo è. è così. Quindi, Quindi diciamo, un grande finanziamento pubblico internazionale aiuterebbe le comunità. Però, chiaramente ognuno vuole, ogni laboratorio vuole il suo low hanging fruit, vuole avere le sue pubblicazioni dal propria data, non è che basta andare a, a casa di qualcuno e disidarmi tutti i giorni. Loro... Eh, Comunque sì. ciò detto, anche costruire insomma, la, la, la struttura etica per fare questi lavori in genere è molto sì. complicato. Insomma però nel momento in cui le istituzioni non devono più scambiarsi i dati e possono contribuire all'unico modello che diventa buonissimo però senza contribuire in effetti la loro miniera d'oro eh, fondamentalmente si riesce a fare di più quindi abbiamo questi ospedali che hanno tanti, tanti scanner reali eh, del, del cervello del, del, cioè questa è una situazione ipotetica eh, praticamente non possono condividerli quindi una strategia, saltiamo questa, è quella di prendere, ogni ospedale si fa il training l'addestramento del proprio modello e lo passa all'ospedale successivo, che ne fa il training e lo passa all'ospedale successivo, questo potrebbe andare in un cerchio. Questa cosa in realtà funziona bene solo se uno fa uno specchio, cioè l'ospedale numero uno dice io ti do questo modello, guarda te lo do così da buon cuore, tu te lo vai a raffinare un minimo e ci puoi lavorare nel tuo ospedale, ma nel momento in cui si continua la catena, il modello dimentica quello che si è stato fatto qua. Quindi, anche se questa cosa ha una certa utilità, purtroppo le reti neurali dimenticano facilmente. Nel momento in cui i dati che supportano le decisioni vanno via, loro dimenticano. Quindi un'altra cosa che possiamo fare è fare federate del learning, ovvero avere dei degli ospedali che fanno il loro local training, eh, l'addestramento lo, all'interno dell'altro ospedale, quindi i dati non, non, vanno mai, non passano mai a questo punto, anzi questo punto, eh, però mandano un modello a un modellone centralizzato che fa la struttura è la stessa, però contiene i parametri di tutti. e Vengono aggregati questi parametri e ridistribuiti a tutti e, e tutti quanti fanno un'altra epoca di learning, si un'altra epoca, quindi un, un altro round. Eh, aggiustano i parametri, li rimandano e così via in questa maniera nessuno si scorda niente perché tutti i dati vengono visti tutta la stessa maniera questa la saltiamo perché è un po' tecnica eh, noi abbiamo una partnership con King's College di Londra eh, per fare proprio questo King's College di in Londra insieme all'Imperia College di Russiello lo chiamano il London Cluster probabilmente è la, in questo momento la migliore, le migliori soluzioni per l'imaging imaging in, in tutto il mondo cioè completamente asfaltano completamente MIT Harvard e Stanford probabilmente messi insieme in realtà sono ottime MIT e Stanford hanno fatto cose incredibili però Sebastian Orselin è una potenza <ride> lo vogliamo tanto bene human eh, machine synergy eh, ok quindi avere questa cosa di interactive segmentation dove praticamente i medici possono semplicemente cliccare questa la vogliamo così perché Praticamente cliccare per ottenere risultati migliori e migliori eh, in maniera tale che il modello non fa tutto da sé, ma uno ha la possibilità di iniettare qualche po' di conoscenza e dice: ma Guarda, qua è sbagliato, eh, fammi cliccare, e poi dici: Ah, ok, ok, ora che mi dici che sto sbagliando, mi, mi aggiusto un po'. e In questa maniera uno può raggiungere i risultati perfetti. Ok, credo che okay. questi qua vanno bene. Eh ok, questo, sì, diciamo poi come infrastruttura software possiamo saltare slide perché credo di avere uscito il mio tempo a disposizione completamente, passato. comunque, diciamo, il concetto è che ci sono, delle tecnologie che sono una base matematica e poi però in realtà c'è tantissimo processo da costruire per metterle veramente per farle in funzione intendi che computazione sì, ma anche un processo di relazione di costruzione, di regole del gioco per poter... così il fatto è che in machine learning, in data science eh, si dice questo detto che si dice garbage in, garbage out praticamente il 90% del lavoro non è tanto decidere il modello o addirittura scrivere la matematica perché oggigiorno la matematica la fa tutta il framework e la, uno la deve sapere quindi, no? quando si dice questa ah, ma matematica non servirà mai nella vita no <ride> eh, però mh, è tutta già ingreddata e fatta nel modello tranquillamente però il problema è che i dati devono essere puliti, devono essere precisi, bisogna essere assolutamente sicuri che quello che uno mette dentro il modello fa imparare sia ottimale per il task. a Comunque, secondo me, questo tipo di modello non è male in un'Italia dove ci sono buoni ospedali dove ci sono sia ospedali privati che pubblici in cui magari c'è una storia di dipartimenti che l'hanno lavorato bene no? e poi ci sono anche un po' di. di regioni in Italia che hanno fatto un investimento sulla cartella clinica e questo permette poi automaticamente di poter riportare su una scala più grande no? di salute e di popolazione. Io sono e, insomma, convinto che negli Stati Uniti nella differenza ci sono grandi healthcare provider e quando uno guarda un healthcare provider allora tutto è uniforme, è, è, tutto, è Kaiser, Sutter sono grandissimi, per esempio ero con, con Kaiser e loro l'altro giorno hanno fatto l'annuale, la, la, perché erano ancora in California, eh, hanno fatto eh, sì, la l'assanguo e fondamentalmente hanno fatto a parte il pannello completo, l hanno lavato anche 5 promette, eh. però ti mandano sull'app quello che è successo e tu c'è il grafico che adesso c'è due punti per me, perché è due anni no? cioè a due punti dice, ah i tuoi enzimi del fegato stanno così, poi quelli del fegato un po', il fegato grasso non saliti perché è frittura di tutti i giorni, non voglio farti stare male, ma in Trentino quasi lo facciamo allora, tiriamo così su, da una parte diciamo un attimo di realismo, e un altro, proviamo, proviamo a piazzare cosa stiamo facendo in Trentino, <_ vessels start, laughs> come, potrebbe, <laughs> yeah, come potrebbero queste nuove idee rientrare sì, sono Pierpaolo, non so, sono un medico ma io non faccio ricerca su queste cose qua eh, casomai la nostra preoccupazione il nostro problema è eh, ok, tutto questo e dopo noi con i nostri 550.000 abitanti 1200 medici un'ora e mezza di strada da fare per passare da un ospedale all'altro e noi vogliamo tenere gli aperti, gli ospedali anche lontani però eh, i medici devono far strada come facciamo? E, e quindi. Cioè. Sì, è... okay. Allora, quindi, il... noi. Che non lo qui. Il nostro problema allora diventa: eh, in, che, in che mondo siamo, eh, siamo, siamo immersi? Eh, siamo immersi in un mondo in cui, eh, intanto, eh, vabbè, lo sappiamo, le persone anziane stanno aumentando, è una grande fortuna vuol dire che stanno aumentando moltissimo le persone che hanno tante malattie e che hanno malattie croniche a fronte di questo quindi aumenta moltissimo il bisogno di curare da quell'altra parte siamo in un mondo dove un po' c'è il problema dei soldi ma ancora di più c'è un problema che i professionisti sanitari i medici, e gli infermieri è sempre più, far, più difficile eh, trovarli e fra l'altro un'altra cosa è sempre più difficile trovarli e un conto è andare a Roma un conto è andare a Trento un conto è andare a Rovereto un conto è avere medici bravi che questa notte decidono di andare a fare la guardia medica a eh, Primiero in un posto dove ci vogliono una mezza per arrivarci se uno abita lì va benissimo ma se siete voi che abitate giù a Trento e potete scegliere perché vi stanno cercando in quattro eh, forse vi interessa è più comodo andare a fare la guardia medica a Trento che non andare a, a Primiero e questi sono i, i problemi con i quali noi ci, ci, ci dobbiamo confrontare e sono proprio i nostri problemi terra terra qui dell'oggi dall'altro lato nel mondo intorno a noi appunto l'hanno già detto loro quindi io non mi fermo salto via però eh, ci sono queste cose meravigliose che stanno cominciando eh, a succedere e, e noi nel nostro quotidiano qui a trento oggi cosa è successo è successo che un sacco di voi siete andati dal medico e, avevate, e prima di andarci, in realtà, un'occhiatina a Google voi ce l'avevate data e se non ce l'avevate data prima, molti di voi, dei vostri genitori, o se lo fate voi per i vostri nonni dopo che sono andati dal medico, a casa un'occhiatina gliela danno a Google e Google è intelligente, boh, sì, non lo so, forse sì, forse no Insomma, questa è la parte di tutto questo che noi oggi stiamo incontrando, i nostri 1.200 medici stanno incontrando. E un po', ce lo diciamo, no? Eh, in realtà, adesso voi siete venuti qua, voi siete quelli che sono interessati a queste cose, però gli altri 550.000 abitanti, quello che vogliono è avere un medico, potergli parlare, eh, potersi quando abbiamo cominciato a dire ma, ma a Londra c'è Babylon Health ci sono già migliaia di cittadini che invece che telefonare a un medico telefonano a una, a una chat box e fra l'altro il 40% dei problemi li sta risolvendo l'intelligenza artificiale oggi a Londra Eh sì, ma qua da noi volete che perché là, lo scopriamo, beh, a Londra sono quasi tutti stranieri e effettivamente quelli che usano questo sistema sono quelli che hanno 20-40 anni, che tendenzialmente sono quelli sani, a dire la verità. E, ma qui, a Trento, i nostri 65 anni, 75 anni, le persone che stanno eh, su nella valle Rendena, davvero no, noi vogliamo avere uno che... Eh, che, che ci guarda negli occhi e ci tiene la mano e ci dice eh, ma allora co come, co come cercare no? cosa facciamo stiamo, stiamo un po' salto via stiamo fermi lasciamo stare eh, lasciamo che, che loro eh, sistemino le cose e poi quando avranno finito ce le, ce le daranno eh, e impareremo per magia a usarle, si dicevano adesso l'università, le università, forse in Italia ce ne è tante, di università ottime, cominciano a questo problema che bisogna insegnare ai medici, magari anche agli infermieri, a fare il medico e l'infermiere in un modo molto diverso dal passato. Però se hanno cominciato adesso, in eh, quest'anno accademico, in, eh, in ottobre a farlo, e forse non tutte l'hanno ancora cominciato a farlo, ho fatto prima un conto, vuol dire che eh, quei medici lì, i primi, ce li avremo nel 2027. Oggi siamo nel 2019. Da qua al 2027, vi immaginate cosa avranno fatto le intelligenze artificiali? Cosa. Cioè, eh, e qua. E, poi, mentre nel 2027, digitando su Google, magari davvero scoprite delle cose che i medici non. Allora, lo sforzo che eh, stiamo facendo noi è quello di trovare una strada per accompagnare operatori sanitari e cittadini facendo da ponte fra un mondo bellissimo ma eh, lontano dall'esperienza reale, concreta e il mondo reale nel quale noi, i nostri cittadini, i nostri medici, si, si lavorano, si, si trovano. L'idea è che non si può fermare il mondo anche se, se voi chiedete a 100 medici o a 100 cittadini eh, cosa preferiscono, avere il medico in carne e ossa di fianco alla porta di casa o poter avere un telefonino, voi che siete qua forse preferite il telefonino perché, no, ci pensate, no? Col telefonino, come succede in questo momento a Londra, avete una risposta dal computer in tempo reale e da un medico entro 10 minuti. Mentre invece se dovete andare cane osso, solo per il fatto che dovete prendere la macchina e uscire, e poi insomma non è... Eh, a Londra, per, per andare dal medico di famiglia, in media si aspetta sette giorni. Dopo lui ci lamentiamo, ma a Londra è così, oggi come oggi. E quindi razionalmente magari... Però, allora, cosa facciamo? Cerchiamo di portare avanti, insieme, fra... Eh, FBK, che abbiamo questa grande fortuna no? nel nostro territorio di avere questa cosa, l'azienda sanitaria e la provincia, stiamo cercando di eh, lavorare insieme, di coinvolgere, di fare esperienza, perché le reti neurali devono imparare, ma anche le organizzazioni, no? devono fare esperienza, devono, ecco, la scelta che facciamo noi che io adesso ho lavorato in Veneto, ho lavorato in Friuli e ho scelto dal primo gennaio di venire a lavorare qui in Trentino, anche perché onestamente l'impressione che ho, la scelta che ho fatto è giusta o sbagliata, non lo so, ma, insomma è quella che qui c'è un'attenzione, una passione su, su, su, su queste cose qua. C'è l'idea di fare un investimento, di non stare a guardare, di non aspettare, come in altri territori le aziende nell'insieme, le organizzazioni stanno facendo, e però quindi organizzazioni che apprendono non da sole, quindi coinvolgendo gruppi di sanitari, cittadini, associazioni, i tecnici, cioè mettendosi insieme anche saperi molto, molto lontani no? per eh, cominciare a sperimentare. Cos'è che stiamo sperimentando noi? Beh, Forse non c'è tantissima intelligenza artificiale in questo momento su Trek, voi ce l'avete Trek? Lo usate? almeno voi che siete qua no? per cui eh, non, uno non va più a prenotare a, a prendersi la l'afferzo dopo che ha fatto gli esami di laboratorio lo fa tutto dal suo computer però non è che tutti i trentini lo stiano facendo però comunque noi, allora questa è una cosa un'altra è salute più voi ce l'avete salute più sapete che è un'app che si può scaricare e che aiuta le persone nel migliorare sempre di più si finisce mai a migliorare i propri stili di vita. Fra l'altro se si riesce a migliorare il proprio stile di vita si vincono anche degli sconti e si danno dei soldi a delle associazioni no profit. La provincia, in questo sistema, ha fatto una scelta di questo tipo. Anche qua non c'è ancora tanta intelligenza artificiale. Però adesso stiamo cominciando a utilizzare un'app che è già stata eh, che è già in uso per persone che hanno il diabete e quello che noi vogliamo metterci qui è di app per i pazienti diabetici se andate su, su, sul telefonino e specie se eh, scegliete anche le app che lavorano solo in inglese ne trovate di sicuro il lavoro che stiamo facendo qua è quello di costruire un'app che venga prescritta dal vostro medico che non è la stessa cosa che fare un'app meravigliosa che gli informatici eh, ci, ci fanno, eh, bisogna studiare, no? bisogna fare esperienza, imparare, come fare a far sì che i medici, i pazienti, l'azienda, l'organizzazione, eh, introducano al proprio ne, ne, nelle routine normali questo, di, di, di attività queste cose, ecco, stiamo per rilasciare, la stanno loro, per rilasciare la seconda versione ufficiale di, di, di questa app dove cominciano per esempio a esserci dentro delle, de, delle cose per cui l'app reagisce a quello che fa e a quello che sa o che non sa eh, la, la persona che ha, che ha il diabete per accompagnarlo in un percorso fatto di, di microlearning di, di piccoli pezzettini, di piccoli, piccoli eh, informativi per aiutarlo a... Eh, vivere meglio con questa, questa condizione e eh, superare no, le, le difficoltà che, che, ci possono, che ci possono essere. Quindi ecco come azienda, insieme con gli altri partner, faccio un discorso un po' istituzionale no, perché sono qua a rappresentare l'azienda, eh, comunque ecco, l'obiettivo è proprio questo, non stiamo alla finestra, partecipiamo, facciamo le nostre esperienze in modo che quando le tecnologie ci daranno su larga scala prodotti utilizzabili, non partiamo da zero, ma eh, abbiamo delle basi su cui eh, costruirle. E intanto comunque cominciamo a produrre già questo tipo di servizi per i nostri trentini. Grazie. un applauso la Quindi ce la facciamo fare un giro, un giro di domande, se avete qualche, eh, qualche curiosità... Dai. Dai. prego io poi ripeterò la domanda perché pare stiamo registrando una cosa prego all'idea dell'esempio Trentino il sistema sanitario nazionale ha preso atto di questi cambiamenti sta implementando modelli di formazione che possono andare a influenzare questo tipo di vita e coinvolgere i medici o no? Perché... guardi meglio no no <ride> allora, no la, in realtà questo è un problema dappertutto, eh, non solo in Italia, è un problema dappertutto perché l'Accademia l'Accademia e noi abbiamo una serie di solite, ba solite basi che è difficile cambiare strada, eh, cambiare è sempre difficile. Eh, attualmente non ci sono alcune iniziative che sono assolutamente laterali, che non sono strutturali nel corso di laurea o di specializzazione, anche se si comincia a capire che mischiare le carte fa bene. Io rischio continuamente il licenziamento perché faccio cose che sembrano strane, però non più tardi di due anni fa a un certo punto si presenta da me un ragazzo che eh, fa eh, printing 3D da immagini TAC e io gli dico ma scusa perché non viene a lavorare con noi? E questo che fa, Ma io sono un architetto, come faccio? E io, non ce ne frega niente, tu vieni lo stesso. In sei mesi ha sconvolto tutta la radiologia e la chirurgia e eh, io sono fortunato perché mi trovo in un ospedale che mi consente di fare questo, in un ospedale pubblico questo non sarebbe stato ammesso ma c'è bisogno proprio di, di fare questi strappi, altrimenti non, eh, non facciamo un passo avanti però molto dipende anche da voi perché voi vi potete permettere anche di eh, incrociare delle competenze che secondo me è uno dei temi forti Grazie. come la sua insomma? Eh, anche la sua è una competenza che è L'angolo giovani cosa si dice? Che poi tutti, io lo so che poi ai giovani si dice sempre: No, perché voi avete un futuro che è un disastro perché nessuno sa che cosa prevedere, primo, però potete pensare tutto quello che volete, vi potete creare un lavoro. In io, io lo so bene, io ho figli della vostra età, e dico Papà, ma che stai a dire? Come facciamo a inventarci una cosa se tutto il resto del sistema non ci consente di fare delle proposte concrete e di fare davvero un passo avanti quindi accetto la eh, difficoltà perché qui c'è davvero qualche cosa da, da fare prego sarebbe possibile cominciare a individuare i percorsi molto semplice, da fare nelle scuole negli istituti superiori in modo tale che i ragazzi siano un po' da ponte con la, la propria famiglia i propri conoscenti eh, le scuole per questo funzionano benissimo quando si tratta di avviare processi di cambiamento di mentalità. anche di là dell'università o forse non c'è più. Questa la so risponde, Dico solo una cosa rapidamente, queste immagini sulla destra sono fatte, fatte da ragazzi di 18 anni, le abbiamo fatte lavorando con i radiologi del Rabbino Gesù, ma le abbiamo fatte nel corso di questa... Eh, eh, diciamo mezza follia della, della, della, di Web Valley che è una cosa che abbiamo iniziato per sbaglio nel 2001 e non l'abbiamo ancora smesso, ma è questo, proprio questa idea di, di cominciare c'è 18 anni, un momento in cui i ragazzi italiani hanno voglia di crescersi ecco, prego io insisto la la Valley è crea leggermente, leggermente. No, no, no, volevo, volevo dire che per fortuna, per fortuna qualcun altro sta facendo un lavoro ancora più più, più di base e ci stiamo strutturando per avere questa diciamo nell'alternanza scuola e lavoro noi abbiamo avuto eh, quasi mezzo migliaio di, di persone tra una parte, tra, che sono state coinvolte, eh, so, io parlo per il Trentino, parlo per la Fondazione Kessler non parlo, diciamo, però è, secondo me il modo di fare probabilmente si può partire anche un po' prima da una parte diciamo. non so se volevi, poi alcuni di questi curriculum varrebbe anche la pena di impacchettarli e mettere a disposizione di insegnanti particolarmente votati al sacrificio, eh, però ehm, noi abbiamo visto che proprio ci sono queste competizioni, cioè, tra poco andremo negli Stati Uniti alla all'Isef e, e ci andiamo anche per reclutare nuovi, nuovi partecipanti, nuovo, so, capito, sono eccellenti, però c'è questo concetto di mettersi in gioco e fare anche dei progetti che ogni volta, ogni volta ci arriva qualcuno che in sei mesi è diventato un esperto, cioè, bisogna anche dire che magari in superficiale, no? magari solo se accompagnato da un medico che ti dà una mano, però vediamo dei progetti fantastici. Quindi secondo me l'intuizione di lavorare sui ragazzi è, è l'unica cosa. Poi c'è il problema che se sono veramente bravi poi devi spiegargli che devono laurearsi, che devono fare il master, che devono fare il dottorato, eh, c'è un sacco di... A me, me è andata via gente che ha detto no ma che faccio il dottorato con te, andato... però non... sono stati a fare blockchain, non gli è andata proprio benissimo. <ride> Va bene. Io sono stato all'università per un po', ehm, nel senso ho fatto il dottorato, ho fatto il master e il, e il bachelor, eh, a Pisa, poi in Tecnico University Munich, e eh, adesso ritorno a Tecnico University Munich tipo un giorno a settimana. Eh, in realtà io penso che se mh, anche le superiori con un po' di coraggio ci si potrebbe arrivare facilmente, poi queste cose non sono poi così complicate, delle volte si usano dei paroloni, ma in realtà... Eh, tutta quella matematica e si fa alle superiori anche al liceo scientifico sarebbe più che sufficiente per fare questa roba molto più che sufficiente e soprattutto si potrebbe dare una, una prospettiva alle persone, eh, agli studenti per capire eh, perché serve cioè, ogni volta che qualcuno di voi sta, usa una connessione 4G, la, la, la, la quantità di matematica che c'è dietro 4G o 3G è spaventosa. E se, però è appassionante. Io, mi sono, quando ho fatto telecomunicazioni, mi sono appassionato alla stessa maniera quando ho fatto computer vision e poi, soprattutto, prendere, poi, quando più in là si è all'università o anche certi DJ lo fanno gli scambi. Eh, l'Erasmus uno si deve divertire, lo capisco però, però uno dovrebbe scegliere bene dove andare non in Spagna per forza <ride> no, io non sono andato da nessuna parte perché mi sono trasferito da, da, alla Tecnica University di Munich però io a Pisa lavoravo su, eh, studiavo sui libri vecchi dei, dei miei professori non c'è motivo di essere eh, eh, eh, la University of munich eh, loro ci hanno dato un pacchetto di pubblicazioni ogni inizio semestre aggiornabile, stampate sulla carta 4 e eh, questi erano i libri, questo era il master eh, fate computer vision eh, prendete videocamere eh, ci fate la realtà aumentata tutte le cose che ora fate con snapchat con, con, quelle si facevano noi anche al tempo quando ancora il deep learning non c'era e poi l'hanno inventato il deep learning abbiamo fatto deep learning. Però insomma esperienza all'estero funziona Com comunque no, io sono talmente da d'accordo poi l'ospedale pediatrico figurati Però, una delle cose che adesso proviamo a fare dopo tanta insistenza sono 4 anni che ci provo ma forse ci riusciamo è formare un gruppo di ragazzi di pazienti e anche di persone sane che lavorano con noi in ospedale per la ricerca e per l'innovazione questo diventa uno stimolo forte, anche perché se voi mettete in una camera, in una stanza, medici da una parte, ragazzi dai 10 ai 15 anni dall'altra, i medici hanno paura, ci e hanno ragione perché li massacrano, cioè, se il paziente ti chiede una cosa perché gli serve, è, è, insomma, uno, è uno dei valori che noi riusciamo a esprimere ancora troppo poco nello stesso tempo ci sono alcuni pazienti che si appassionano alla medicina e alla scienza e che poi fanno un percorso di studi in questa direzione e adesso ci proviamo perché esiste una rete udite udite di ragazzi ricercatori, quindi se questo è uno dei sistemi lo esploriamo come anche la possibilità di agganciare realtà completamente esterne come FBK noi facciamo un meeting mensile in cui ospitiamo di tutto anche scuole superiori l'ultima che abbiamo ospitato ci ha raccontato di un sistema di estrazione della bava di lumaca per medicare le ferite so, qui ci sono delle idee clamorose che semplicemente non vengono prese in considerazione Quindi si tratta di creare eh, la conoscenza di base ecco. facciamo gemellaggio subito eh, figurati. da web valley tra un po' ti mandiamo i pazienti eh, non c'è Prego. Buonasera, eh, sono docente del studio tecnico di Riva, di Furiani, eh, con i miei studenti talvolta riesco a occuparmi anche di IoT, quindi Internet of Things, e in particolare vi chiedevo un'opinione sulla questione eh, dell'uso di sensori che comunicano in cloud o in fog, comunque con sistemi condivisi, che potrebbero essere una possibile chiave per avere questi dati, diciamo, a disposizione per fare poi dopo Interpretazione, analisi, cioè quindi di produrre i risultati. Sì, mi allargo un attimo dicendo che eh, chiaramente eh, è, è un mondo che continua a crescere, quello del, dell'IoT. No? Devo dire che sono dieci anni fa, pensavamo che crescesse velocissimo, e ci ha messo un pochino a, a, a, a organizzarsi perché le comunicazioni, quelle, diciamo, per esempio, Bluetooth, non. No, quando sono tante, quando un po però sta succedendo di tutto: sta succedendo di tutto in medicina, ma anche in altri campi che non ci aspettiamo, quindi, tutto il mondo industriale, il mondo dell'agricoltura. In questo momento, il mondo dell'agricoltura, che parte molto più, più, più distante no, di tecnologie, ha la capacità di raccogliere dati a una velocità incredibile. Ha bisogno di infrastruttura, e quindi anche di costruire sistemi. Quello è un ambito, fermo restando l'importanza, siamo qui per la di medicina, però quello è un altro ambito che ha uno spazio da recuperare e può dare moltissimo. Qui stiamo lavorando per esempio proprio per collegare a basso costo sensori. E, e, e anche, insomma, ma i sensori non proprio per buttarli, per, per buttarsi liceo in, in giro per le vigne, è proprio per poter mandare segnali che sono quelli del controllo di qualità e, e abbiamo l'impressione i primi risultati che abbiamo sono proprio quelli di andare a ridurre i pesticidi e, e tutto questo gioco che voi state poi tanto sviluppando è quello di mettere la parte di intelligenza più possibile lontana dal caos in realtà no? dipende dalla dall'applicazione cioè, schede però. sempre più piccole e più portabili il consumo sì. è sempre abbastanza alto però per, per fare <coughs> puoi spiegare un due progetti di computing quindi non si distingue tra cloud computing e ed edge computing edge è quella, la, la parte di computing che sta nei dispositivi piccolini eh, che possono essere anche smartphone fondamentalmente ognuno di voi che ha un iphone per andare sulle cose di Nvidia sempre eh, praticamente avete alcuni tra i processori più potenti in assoluto, finora mai creati. Eh, hanno la possibilità di eseguire reti neurali, per la, per la grandezza e per il consumo di, di energia ovviamente. Eh, possibilità di eseguire reti neurali, eh, oggigiorno ci sono un sacco di applicazioni interessanti, però in realtà chiunque, insomma, se uno fa un sistema, eh, per esempio quello vostro, del, di mettere i sensori quanto più vicino possibile al luogo di produzione delle cose agricole o per esempio smart home eh, le reti neurali normalmente almeno una parte delle reti neurali, quelle semplici vengono tutte messe su questi dispositivi piccoli però è necessario che tutto poi sia collegato insieme quantomeno dei metadati o quantomeno delle, delle, dei dati aggregati delle, delle pochi kilobyte dopo l'interpretazione della prima rete neurale, vengono mandati tutti in cloud perché appunto per questo que aggregazione e dati e standardizzazioni in, in grandissime basi di sì. dati sì. è la cosa importante per poi poter fare training o machine learning. Eh, la cosa interessante è che se tu riesci a rendere abbastanza intelligente la, da, da, dalle parti dei sensori poi mandi pochissimi dati e Magari. quindi sono le reti LoRaWAN per esempio, no? Magari pochi c'è cioè, diciamo, un migliaio, un migliaio di, di, di, di valori un paio di volte al secondo sono. comincia a sarebbe veramente interessante, no? E questo probabilmente in medicina eh, diventerà ancora più interessante perché banking, eh, passa le pareti, insomma non devi infrastrutturare tutto. No? Poi se ho capito bene la tua applicazione, in realtà dice lavato o non lavato, insomma, cioè, eh, è, beh, è un po'. più raffinata perché lavaggio le mani mica eh, mi lavo le mani. Entro nella stanza, prima di toccare il paziente mi lavo le mani, visito il paziente, dopo che ho toccato il paziente mi lavo le mani, ci sono cinque fasi. E, sulla prevenzione, Vedo che stiamo provando a costruire un progetto in cui ci immaginiamo di fare un monitoraggio di un'intera vallata del retiro, parliamo di per esempio cardiovascolare no? e allora una delle cose importanti da fare è per esempio usare l'ecografia per misurare il lume della carotide e vedere se ci sono dei segni, dei potenziali segni di Ehm, che, potrebbero, che potrebbero avere a che fare con malattie legate a disertidinia dis che può dire una, quasi tutto nei de percorsi. E, e mi veniva in mente, per esempio, avevamo cominciato a parlare so che Fausto sta mm. lavorando in questo settore, questa idea di poter eh, quasi abilitare diciamo, l'uso di, di, di un ecografo da persone senza competenze. Tu ci, stai facendo ma potete dire al mio lavoro precedente, quindi quando io lavoravo a una startup a New York City, praticamente Butterfly Network, hanno creato un dispositivo ultrasuoni portatile, portatile, in tasca bellissimo, si può attaccare all'iPhone, nel momento in cui si attacca all'iPhone questa prova è molto particolare perché è stata costruita con dei, non è una tecnologia normale che si chiama lette piezoelettrica ma è fatta con MEMS che sono elementi elettromeccanici, e quindi fondamentalmente eh, con quest'unico probe si può fare qualunque tipo di immagine si può fare senza cambiare la sua frequenza quindi si possono Vario fare varia la frequenza? Sì, varia la frequenza ovviamente depth è anche il beamforming quindi la geometria di quello che è poi. E dove ah. si compra? Che si <coughs> eh, che... hanno avuto <coughs> le, le, la la tracetta è la... eh, negli, negli Stati Uniti eh, già in realtà adesso in Europa hanno avuto la eh, certificazione U oggi quindi è una eh, eh, poi la, quello che noi facevamo lì era fare degli algoritmi di intelligenza artificiale per fare acquisition assistance ovvero tu metti la prop dovunque nel, in questa parte in questa regione e ti guida eh, tramite la reality a prendere l'immagine giusta. Ti resta lì due secondi per dire, poi fai i misuramenti del left ventricle della, di quanto si muove, e ti dice: OK, injection fraction, ovvero quanto del volume di sangue che era nel left ventricle è stato eh, espulso. E praticamente eh, ti dice se è OK o no. Insufficiente, sufficiente. il mercato principale, donne e cine. Sa, ah, la senza. Fa so. così, ma si, se vedi? Sì, si si vede. Si vuoi fare un selfie adesso? Esatto, per no, Instagram. il modello 3D, 3D. del bambino sì, no, il modello 3D, si no. ancora non so se ci stanno lavorando. Stavo pensando no, mezzo sta Sì, sì, sì, no, ci sono varie cose, modelli 3D di altre marche, però vabbè, non so se Quando io c'ero io non facevo mai però non Ecco, io no, ho no. un'altra applicazione Qualche domanda? Prego, È ipotizzandolo quindi no una una, una diffusione di di questa artificiale in medicina se, quando vuoi, quali potrebbero essere le compilazioni poetiche e morali anche insomma, se è possibile conquistare la fiducia delle persone su un uh, tema come appunto, la medicina e la medicina è anche interessante capire il livello di sicurezza informatica che sta dietro alla tecnologia del genere bella domanda mi piace, bella domanda allora, ci sono un sacco di problemi <ride> Allora, come ho detto prima, se uno prende dei dati e li spara dentro il machine learning, quello impara dei dati. Quindi se noi adesso noi ci mettiamo a prendere tutti i dati delle persone bianche e basta, abbiamo un problema poi con le persone nere. Per dire, ci sono delle cose che sono delle malattie, dei problemi che sono specifici a certe popolazioni e soprattutto per esempio anche come income level. Eh, alcune cose che noi, problemi che noi non avremo mai, sono problemi che sorgono a persone che magari hanno dei problemi economici. Succede. Eh, fondamentalmente i dataset possono bias, possono avere questo bias. Quindi ci devono essere una, una, delle, del regolamento, delle, insomma delle guideline ferre o dobbiamo capire come fare per non avere il bias. Eh, inoltre per quello che hai detto tu per quanto riguarda la privacy, eh, e tutti i regolamenti che riguardano la privacy, eh, Fondamentalmente cose come Federate Learning possono aiutare, sicurezza informatica alla stessa maniera, eh, però ovviamente i dati devono pur stare da qualche parte. Quindi più dati vengono immagazzinati, più ci si eh, espone. a.. Eh, I dati adesso sono soldi, perché prima erano dati, adesso quindi chiunque <ride> vuole, <ride> vuole ottenerli farebbe di tutto probabilmente eh, per, per riuscire a creare un sistema informatico. Quindi certo, questi sono problemi che sono ancora apertissimi. La soluzione non è io almeno personalmente non forse voi essendoci dentro di più a livello pratico magari deve... direi che è incrementale, ogni progresso ci porta ad avere un, nuove sfide vestito Alberto voi ah, sono due cose, intanto per esempio per un ospedale il problema della sicurezza è fondamentale io quando mi parlano di queste cose dico che problema c'è, noi usiamo ancora la carta e la matita perché la sicurezza, a noi ci fa un baffo, però Molti ospedali americani, anche inglesi, hanno passato dei brutti giorni quando hanno ricevuto degli attacchi che hanno paralizzato tutta l'architettura informativa dell'ospedale e pensate cosa potrebbe succedere se un hacker malevolo eh, prendesse il controllo dei dispositivi medici. Pensate per esempio a quelli impiantabili, ai pacemaker, cose di questo genere. Quindi c'è una lista di possibili rischi che vanno assolutamente gestiti come i rischi di qualunque altro tipo di tecnologia poi c'è un altro tema che ancora non è uscito stranamente che non dovrei sollevare io che è blockchain perché questa è una delle cose che tutti dicono potrebbe aiutarci a fare un passo avanti perché mette il controllo del dato nelle mani del proprietario, cioè del paziente almeno così noi la vediamo poi tecnicamente non è esattamente semplicissimo però questo è un altro punto importante il, noi pensiamo sempre che i dati sono degli ospedali Niente affatto, il dato è del paziente e come tale deve essere gestito dal paziente. Poi, se il paziente non vuole gestirlo, un altro paio di maniche, però questa possibilità gli va data. Io non posso mai scordare, otto anni fa, una delle mie strane conferenze, perché io ho la fortuna di frequentare questi posti strani, in Canada e sento un pazzo furioso che era un paziente che racconta una storia bellissima, perché lui eh, ha una diagnosi incidentale di cancro, non sa cosa fare, il medico dice, cosa vuol dire? nel senso che eh, fa una radiografia del torace e per caso scopre di avere delle metastasi di un tumore renale, tempo di sopravvivenza medio 6 settimane disperato, il medico non sa cosa dirgli perché non ha nessun consiglio tranne suggerirgli di partecipare a un social network di pazienti oncologici dove si discute di studi sperimentali, trova lo studio sperimentale giusto e guarisce e questo lo porta a diventare l'alfiere eh, dei pazienti attivi, empowered come si dice. E questo signore che è molto simpatico canta a questo congresso un rap che dice dammi i miei maledetti dati, cioè nel senso i dati del paziente li devo tenere io, cioè poi se l'ospedale mi fa un uso lo devo decidere io, però se io non avessi avuto a disposizione i miei dati, lui dice, io non avrei potuto trovare una soluzione. Questo vale per tante altre cose, ma è uno dei, dei tanti aspetti. Poi in generale c'è il bilancio tra l'automatismo, l'esperienza, questo è un altro tema che viene fuori frequentemente. Quanti di voi sanno che tra un po' noi viaggeremo su aerei senza pilota? Voi sareste disposti a salire su un aereo senza pilota? Però su una macchina senza pilota sì, ci eh, siamo quasi. E beh, per arrivare a quel punto c'è stato un percorso abbastanza complesso adesso, come vi dicevo prima, i piloti di, di un aereo fanno quasi nulla eh, quando sono in cabina di pilotaggio, però fanno un training eh, semestrale sulle emergenze. Quindi ce ne sono tanti di punti, molti sono aperti, altri hanno preso già una strada importante. Dico due cose su questo, che anche io condivido essere molto importante. Beh, da un lato, l'informazione base è track, la, la, il sistema che consente a tutti i cittadini del, del Trentino di accedere ai propri dati, si chiama il proprio fascicolo sanitario elettronico, che è l'insieme di in tutti quanti i dati, è stato per regole generali, ma in particolare in Trentino, costruito proprio secondo questa logica. Quindi il fascicolo sanitario elettronico è di proprietà del paziente, che può scegliere se può aggiungerci i suoi dati, quelli che vuole, e può scegliere se non farlo vedere a nessuno, neanche il suo medico che uno dice, boh, è una roba un po' strana, però eh, è proprio anche per questo ragionamento sulla fiducia, no? La regola è chiarissima, può darsi che sia una stupidaggine negare l'accesso ai propri dati, al medico che ti sta curando, a quello che ti curerà dopo, però il cittadino lo può fare, la scelta è netta, i dati sono del cittadino, Trek è costruito così in, eh, in Trentino. L'altra cosa, questa questione della sicurezza, eh, non è teorica la paura delle lacrime così, in realtà è quello che, che, che tutto il nostro personale, i nostri infermieri, i nostri medici, continuamente eh, è un impatto, no? Perché ormai tutti noi siamo operatori ma anche cittadini. Allora, sul, sul telefonino facciamo robe meravigliose e poi a lavorare ti trovi con questi computer vecchi, queste robe, queste apple, che non. Perché c'è il per problema della sicurezza, cioè noi in realtà quando usiamo un telefonino non siamo proprio sicuri, sicuri che eh, se io metto dentro il telefonino delle informazioni, per carità, tutte criptografate, questa cosa qua, poi mi rubano il telefonino e, e, in, in ospedale noi non possiamo permetterci queste cose qua. E quindi in realtà eh, questa è una difficoltà molto reale con la quale ci incontriamo proprio eh, tutti i giorni, eh, perché è una questione che non si sa bene come risolvere, ma ovviamente la sicurezza in, in, in, per la. Per la per l'azienda sanitaria è un aspetto principale e a volte frena, cose che si potrebbero fare se non vengono giudicate sufficientemente sicure. Come stiamo? Siamo, direi che è un buon momento per ah, salutarci. Sono due ore alla fine, sì, siamo sì, qui. Sì, è eh. Il tempo è volato tra i punti per, per iniziare qui. Intanto grazie a tutti per la pazienza, per l'interesse e penso che sia stata una buona opportunità